Grazie alla bilancia integrata, puoi pesare con precisione tutti i tuoi ingredienti direttamente nel boccale in qualsiasi momento, anche mentre Bimbi è in funzione. Azzara la bilancia con il tasto Tara e pesa i tuoi ingredienti uno dopo l'altro. Bimbi garantisce la massima precisione per risultati sempre perfetti. Pesare